Allora sicuramente posso portare eh, un album da disegno così posso disegnare sotto l'ombrellone Poi un sacco di giochi, anche un frisbee, magari sicuramente tanto cibo, tanto cioccolato Però magari così sporca lo zaino, però ci sono i contenitori quindi... Johnny, siamo online! Oh, ciao Giada! Eh, ciao amici! Eh, ciao. Scusate, stavo, stavo riordinando le idee perché eh, ho deciso di portarmi questo zaino in vacanza E sto pensando cosa metterci dentro Scusa, e chi l'ha detto che lo zaino più grande è tuo? Giada, è normale, lo zaino più grande è oh. me E ecco, quello più piccolino... A te. No, ma non è normale. Cioè, cioè, tutti e due i design sono bellissimi. Ma, ma... infatti, non ho detto mica il contrario, tutta la linea scuola dei gormiti è davvero stupenda. Sì, ma non è giusto che tu ti prendi lo zaino più grande. Sai che cosa facciamo? Eh, cosa facciamo? Sentiamo, fai una delle, delle tue magie e così mi fai sparire lo zaino da sotto il naso. Non ci provare, sai? No, no, intendevo. Possiamo sfidarci con i collezionabili e chi vince sarà il primo a scegliere lo zaino. Va bene, tanto lo sai che vinco io. Voglio proprio vedere. Gianni, ma... ma. Ma ti sembra il caso? Non mi quanto. Cosa? Scusa, non ho capito niente. Vuoi toglierlo? Scusa, Giada, stavo, stavo dicendo: lo sai che sono pronto per partire e quindi non poteva mancare la mia mascherina. Il mio boccaglio, il mio costume. Eccole. Eh, sì però non ti sembrano un pochino piccoline? Eh in effetti Un pochino eh In effetti un pochino Un pochino sì Ma sai perché? Cosa è successo? Stavo facendo il bucato e Mi ho messo queste cose dentro la lavatrice E si è ristretto tutto <ride> Gianni ma tu sei un disastro comunque Eh lo so sarà un disastro Però intanto io sono pronto per andare al mare Mi manca solo lo zaino Il tempo di batterti Ah sì, voglio proprio vedere, piccolo sirenetto. Ecco eh, si... che vinco io questa volta, me lo sento. Va bene, allora io chiedo un aiutino al mio caro amico. Vai regia. Johnny, mi hai mostrato un'altra anteprima del cartone. Ma, ma si poteva fare? Sì, che si poteva fare. Ma e poi che cosa c'entra Lord Carrion? Giada, c'entra Lord Carrion. Perché lui ora è diventato Ultra. E di conseguenza anche i miei poteri sono diventati Ultra e si sono potenziati. Quindi sono ancora più forte nel gioco. Ma, ma è bellissimo. Hai visto? Hai Lord Carrion è il Signore del Popolo del Fuoco, un potentissimo gormita dall'animo nobile. Ha il completo controllo dell'elemento del fuoco, può scatenare esplosioni e getti di fiamme inarrestabili. Potenziato dall'energia mecha, Carrion si trasforma in Ultra Carrion. Le sue fiamme ardono come il sole, il Signore del Fuoco non è mai stato così forte. Vedi Giada, ora con il mio Lord Carrion Ultra sono diventato ancora più forte e ti faccio a fettine. Johnny, mettilo giù che dobbiamo sfidarci assolutamente va bene io scelgo questo mm, io questo. vediamo un po' vediamo un po' oh sono contento oh. di aver trovato lui oggi mi sento così ma ah, anche tu sì, Bene. Vai. va bene vediamo chi è il più forte sicuramente il mio vabbè abbiamo trovato entrambi no, Lord Voidus poi vediamo Black card, che numero hai? Io ho il numero 9, io ho il numero 9, oh, vediamo un po' sotto il piede che numero abbiamo, io ho il numero 3, io ho il numero 1, hai vinto quindi quindi sì, vinto. posso scegliere lo zaino vado in vacanza io con il tuo zainetto io già che mi vedevo nelle spiagge a sfoggiare il mio zaino e invece no, tutti mi Ma senti senti, Giada, facciamo una cosa mm. visto, visto che, che sei tanto tanto tanto carina nei miei confronti e tanto buona mm. che ne dici se, se mettiamo in paglia lo zaino per la prossima sfida eh, so che c'è la challenge giusto? quindi, sì. quindi facciamo così chi, chi vince la challenge avrà lo zaino Mm, sì, adesso c'è la challenge, però sarà una challenge diversa, perché il vincitore non si scoprirà subito. COSA? Adesso ti spiego. Giada, ma che challenge è, scusami? Non c'è né un pallone, né un giocattolo, né un birillo, siamo in piedi in mezzo allo studio. Gianni, calmati. Per la challenge di oggi c'è una prova super speciale che coinvolgerà un'altra persona. Un'altra persona? Sì, un fotografo professionista che ci farà le foto mentre faremo le facce più buffe e le posizioni più strane ma, del mondo. Delle facce buffe, un fotografo? Scu scusami eh, non per togliere niente al fotografo sicuramente sarà bravo. Ma, certo. ma che ne sa lui chi fa la faccia più buffa? No ma non sarà lui a scegliere, le foto verranno pubblicate sui nostri social mm -hmm. e i nostri amici da casa potranno ah. mettere mi piace e votare la foto più bella Ah ok ok. capito Quindi saranno loro a scegliere Mi piace E lo mi scopriremo piace. a settembre, il vincitore A settembre? Sì a settembre ma, ma io non ce la faccio ad aspettare fino a settembre Eh invece aspetti, vai in vacanza, ti rilassi e a settembre lo scopriremo. Va bene la challenge mi piace quindi l'accetto Vai iniziamo Joy e Andrea, il nostro Ciao. fotografo. Ciao. Ciao ragazzi! Ciao Andrea, Ciao. tutto bene? Sì, tutto tu? bene. bene, ho una macchina fotografica, quindi immagino che. Foto! sì, foto. sì ho capito foto. Sei ma sì, ma chi inizia tra noi due? Mm, facciamo una conta gormitica. Facciamo una conta gormitica. Io faccio l'arbitro, Perfetto. Pari! Dispari. Gormiti, 3, 5, dispari. Sì, tu, Johnny, quindi, cosa devo fare? Devi fare le facce più buffe, le posizioni più strane che ti vengono in mente. Va bene. Sei pronto? Ma mi guidi tu? Ti... Un po' e un po'? In un po', po' no? Sì, ti guido io, ti guido io. Dai. Ok. Iniziamo. Sei pronto? Sono pronto, ma chi dà Questa era via per la prova. <ride> ok. Perché Sei pronto? Sì, sono già pronto. Così? questa mi piace, va bene. Vai, Johnny. Eh, ma non vale, eri già spaventato dalla cosa. <ride> ma che faccia è questa? Ah, questa avuto? è bella. Aspetta, aspetta, Johnny, aspetta. Qui, se, sembri che stai cadendo da... aspetta. aspetta vabbè ah giustamente eh. forzuto super forzuto bellissimo bravo johnny così va bene continua Ti continua mi stai divertendo vero però che faccia è questa? con la faccia vai benissimo Lo benissimo stato. benissimo devo pensare devo pensare la forza politica bene così sei fortissimo johnny devo pensare ancora è che ce la puoi fare eh dai, johnny cioè. è bravo eh johnny è bravo johnny secondo me Giada, aiutami quanto? ho 60 posto, secondi, se non lo so. Vinci... Andiamo avanti. Sì. Fammi un po' più titano. titano un titano? Mal... Più... Non fa così titano! Ma com'è titano così? Al martello. Eh, sì, sì, sì Al sì. martello. Adesso un po' più Carrion. <ride> ok. Tempo scaduto! Bravo Johnny, bravo, bravo, sei sì, stato Va bravissimo. Via. Vediamo cosa fai tu. Vediamo. Giada. A te non lo dico nemmeno, un no, po' più no, titano, no, vero? No, eh, beh, il titano. anzi, poi lo prendo. Aspetta, eh, questo qua. Sei pronta? Sì. Via! Vai, Giada, vai! Ma cosa sei? Una ballerina? Sì, bravissima! <ride> un sacchettino bene, Giada, di patate? Bene, bene. Ginnasta, ginnasta, bravissima, bravissima. Adesso un po' più gormitica. Ecco. Bene così, bravissima! Fammi vedere bene, Titano, bra bra brava. Bravissima, titano. così va bene. Ok, ancora una. Alziamoci in piedi. Fammi. Bravi. Ma cos'è? Ma cosa stai facendo? La faccia della vittoria. Eh, la faccia vittoria, vai. Questa è la faccia della vittoria. Questa è quella che farò prima. Dopo. Bene così, bravissima. Sono tutte uguali comunque, queste facce, Giada. Eh, vedi, vedi, Johnny, Johnny ti provoca. Reagisci, reagisci, dai, Giada, regisci a Johnny. Ok ne facciamo anche uno insieme? dai vai, sì, dai, vai. vediamo chi vince nella, nella sfida 2 mm -hmm. <ride> ok benissimo bene così sì secondo me le facce sono proprio quelle che ci vogliono Johnny e Giada bene così ok yeah! Giada devo dire che questa challenge è stata davvero gormitica hai visto che è stata super divertente? Sì. Bene. <ride> No, bellissimo! Loro non le possono vedere, ma noi La sì. Le vedrete. Sembra che tu stai... Lascia, lasciamo perdere. Sono bellissime, ragazzi, vi divertirete sicuramente. Lasciamo, lasciamo perdere. Grazie mille. Grazie, grazie a vi ci voi. Ci siamo divertite un sacco. Anche noi, Anche noi. grazie. Ciao. Ciao. Ora è arrivato il momento del disegno gormitico. Però, prima di farvi vedere... Quelli che ci sono arrivati Questa volta vi chiediamo di disegnare Johnny e Giada e il Dormiti Show Mi raccomando non dimenticate il suo cappello E, e ovviamente non dimenticatevi il suo amato Lord Titano eh, Allora cioè, adesso Dani, vi facciamo In realtà dovrei dirti una cosa Cosa devi dirmi Giada? È un segreto Lui, eh? A me piacciono i segreti Sì, Non dirlo a nessuno no. In realtà adesso a me piace Lord Electrion Cosa? Ti, ti, sì, ti piace sì, ma non urlare Ti piace Lord Electrion? Sì Lord Titano non lo sa ancora Non dirlo Va bene va bene eh, ma poi magari si ingelosisce, no? andiamo avanti con i disegni, vediamo chi ce l'ha mandato il primo. Ma certo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Va bene, Beatrice Russi ci regala questa fantastica versione di Aoki a matita su foglio a quadretti. Ma che bello, ha messo pure lo scudo di luce. Vai, leggi un po' cosa c'è scritto. Allora, ci scrive, ciao Gianni e Giada, vi mando il mio disegno di Aoki, vi seguo sempre, anche se i miei gormiti preferiti sono quelli del fuoco. Ah, come piacciono a me. Io ho disegnato Aoki, spero che farete vedere il mio disegno anche nel prossimo video, ciao ciao. Beh, grazie intanto per grazie questo mille. fantastico disegno. Poi, Giada, c'è questa, questa scritta bellissima a che ho scritto Gormiti Show. Sì, questa qui me l'ha data una bambina in spiaggia, sì. mi ha riconosciuto e... Mi hai detto di farla vedere nella puntata. Che bello! Mi è scritto anche una bellissima letterina. Grazie, grazie, Miriam. Grazie. Miriam, giusto? Sì. Ciao, Miriam, e grazie. Poi eh, ci è arrivato questa fantastica versione di Avoc. Da Ma che bello, Jack. tutta matita. Eh, guarda, guarda come ti guarda. Eh sì. Ho visto, ho capito. Sento che ti cade. Poi, eh, Alessandro, di 5 anni. Ci regala questa fantastica versione di Koga Matita. Che bello, cosa c'è scritto? C'è scritto, ciao sono Alessandro, ho 5 anni e vivo all'Equile, o l'Equile, provincia di Lecce. Questo è Koga, il mio preferito. Che eh, bello, è anche tutto colorato. Eh sì. Oh Giada, guarda questo. Questo eh, è veramente eh, molto curioso. Ce lo regala Giuditta Pini e ha fatto una Tutti storia. Tutti come ha messo anche? Ha fatto una storia, guardate un po'. Allora, ha disegnato um, Icor sulla sua Hyper Beast e, e dice... Sei finito Darkhan, e indica un Darkan, ma in realtà Giada non è un Darkhan. Sei tu travestito, so, ti l'ho scambiato per un Darkan. Sono io travestito da Darkhan, infatti dico, ma sono Johnny, sono Johnny travestito, aiuto Giada. E, e, e Giada dov'è? Perché non mi stai aiutando? Eh, Io ho, ho scritto, scusa, sto mettendo a posto le carte dei gormiti. Ti sembra eh, però, il caso? Eh, mi stavo allenando per, per combattere eh, contro per com di te. Eh, per combattere contro di me, intanto io sono in pericolo. Grazie Giuditta, è molto molto carino. Poi, ah, questo me l'ha regalato un bambino che mi ha riconosciuto e l'ha ehm, dato di persona, infatti è stato molto molto carino. Guardate un po'. Un darkan. Un darkan. Dark e ha scritto: Ah eh, sì, ha scritto. Ora sono il re dei Gormiti. Addirittura ora, il re. Ora sono il re di Gorma. Addirittura di Gorma. Adibone. Non di Gormiti. Poi, Mamma mia! Elios a pennarello, guarda che bello! Che bello! E questo eh, devo dire che è davvero, davvero, davvero stupendo. Guarda un po' Giada. Ma questo è un poster? Eh sì, è gigantesco! su quattro fogli ha disegnato il classico poster dei Gormiti, no? Con dietro gli Mi Benissimo, guarda come l'ha colorato anche. E il Lord. Grazie Mario, davvero, davvero molto bello. Però Giada, Ragazzi, cosa devono fare i nostri amici? Esatto, voglio ricordarvi come mandare i vostri disegni. Dovete mandarle a okay. info vi basterà mandare una foto e noi faremo il resto. Bene Giada, siamo arrivati al momento dei saluti. Iniziamo a salutare. Vai, allora. allora. Il primo è Antonio Antonio, poi Domenica Marrapodi Andrea De Marco Domenico Antoniello Mario Rossi Mara Sandrini. Emanuela Guiallari Guillari Guillari Antonio Crasto da Napoli Ciao, ciao a ciao. tutti Grazie per scriverci, grazie per mandarci tutti i disegni e continuate a farlo Giada, siamo arrivati proprio alla fine di questo, esatto, di questo episodio Cosa devono fare i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube Iscrivetevi Mi raccomando, mi raccomando. Cosa devono fare poi? Spolliciare, quindi mettete tantissimi like, condividete il video, mettete tantissimi commenti qui sotto perché noi poi vi rispondiamo. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao! Ciao!